Ok, parte 2, dobbiamo installare RenderDoc. RenderDoc, dobbiamo andare sul um, su sito, quindi abbiamo um, il primo link che troviamo cercando RenderDoc, poi io suggerisco di scaricare l'ultima stabile, diciamo portabile zip, mm, quindi si, si scarica questa versione e la versione che c'è dentro io la metto di solito in una cartella dove metto blender e tutte le varie cose esattamente come faccio con blender adesso in realtà l'ho già fatto lo scaricamento quindi render doc 1.19 che è l'ultima versione del 31 marzo 2022 quindi eh, lancio render doc quindi faccio ehm, render doc RenderDoc.exe, eh, che sarebbe QRenderDoc, che si è installato sotto la versione 1.19.64 okay. e quindi a questo punto quando lancio questa applicazione mi compare questa finestra che vedete qua questa finestra che è una finestra che ci permette di eh, fare un'iniezione di dati se non vedete questo inject into process, che è la parte che interessa a noi dovete andare in tools, settings e da qua accertarvi che ci sia il pallino nero dentro enable process injection, altrimenti non potete fare l'operazione successiva. A questo punto nasce una piccola cosa, nel senso che noi dobbiamo ehm, prendere la nostra icona di, ehm, di google di Google Chrome, quindi facciamo, prendiamo la finestra qua e, e vedete che Google Chrome di solito ha un, eh, se voi fate il tasto destro di Google Chrome, questo fate il tasto destro e poi ci sono le proprietà e qui ci sei un campo destinazione e c'è un campo C program files eccetera eccetera che è quello. Ehm, che, che lancia questa cosa qua voi dovete fare una copia quindi creare da questa praticamente una, una copia del, del campo adesso qui con ecco qui praticamente bisogna fare una, una copia soltanto di, que, di questo signore qua Beh, si può anche fare un invia a Desktop, quindi questo crea collegamento questo qui crea praticamente un'altra un copia nel collegamento e poi in questa copia di collegamento dobbiamo far rimotare, da metterci dentro eh, una eh, nelle proprietà praticamente quello che è scritto qua questa destinazione quindi c'è cioè questa scritta qua che praticamente vi, ehm, vi scrivo qua vedete che c'è questa eh, riga qua Ecco, questa riga qua deve essere messa praticamente al posto del, eh, del DA, no, della destinazione qua sopra. Se fate così, vuol dire che questo link, una volta che avete salvato e fate ok, praticamente cambia, non compare più come Google... Ehm, come, come Google è tutto colorato mi rimane bianco perché vuol dire che sta lanciando un collegamento a questo punto quello che bisogna fare, intanto eh, accertatevi di, aver, ehm, di uscire con tutte le cose di, tutte le finestre di Google che avete, quindi usciamo e poi lanciate il collegamento questo che avete taroccato Praticamente è stato aggiunto un'informativa che vi dice qual è la, eh, il PID associato alla GPU. Perché questo è importante? Perché a questo punto 3928 andate dentro il vostro eh, capture, quindi file inject, e qua mettete praticamente quel numero 3928, dovete fare un refresh. Fate 39 39 28 e avete, avete Google Chrome GPU, fate doppio clic e avete iniettato praticamente questa cosa. Okay. Una volta che avete messo questa informazione, fate ok qua sopra lasciate partire Google quindi vedete che è partito e se tutto è andato bene, qua intanto è diventato tutto nero queste parte qua capture frames immediately capture after delay, capture specific frames e qua soprattutto sono comparsi in cima praticamente questa serie di informative okay? allora adesso eh, la tecnica consiste eh, nel andare di nuovo nel, quindi fate CTRL H e muovete praticamente andando praticamente nel borgo medievale dove eravate prima quindi fate eh, allora qui togliete questo, vedete che siamo nel nel borgo ma siamo praticamente ci mettiamo di nuovo tutto a schermo intero togliamo questo facciamo di nuovo il giro perché se l'è perso facciamo visualizzazione globo e, ok visualizzazione globo e andate in rilievo 3d andate di nuovo a, a prendere la scena che vi interessa con premendo il cursore quindi prendete la scena in modo tale da avere tutta la parte che vi interessa e a questo punto dovete prendere appunto una foto 3d di questa cosa qua come si fa a fare la foto 3d eh, bisogna andare dentro il nostro eh, render doc che a questo punto è agganciato a chrome gli si dice, di, gli si dà un ritardo di due secondi, due secondi, qua capture after delay, perché? Perché quando si fa il capture after delay, dopo due secondi, bisogna in realtà fare in modo tale che quando lui fa la cattura si muove un pochino lo schermo, cioè il mouse, quindi si fa capture after delay, si clicca e si muove un pochino il mouse, no? ok, facendo così comunque lui, sono passati due secondi, quindi dovrebbe aver preso la foto <ride> la foto come vedete sono 45 MB, la foto viene meglio se si muove un pochino il mouse un piccolo trucco voodoo, ma sembra che funzioni dopodiché dovete semplicemente fare tasto destro e salvare questa foto praticamente dentro uh, il documento, ad esempio in un posto da trovate e gli date un nome Borgo Ehm, trattino medievale e viene salvato come un capture file.rdc salva a questo punto voi avete salvato il vostro la vostra immagine 3d quindi nel prossimo video vedremo come eh, prendere questo rdc e metterlo dentro eh, blender 3.1 mm?